Ciao! Allora, nel video di oggi voglio andare a parlare con voi delle novità che sono uscite da poco dai Broci, perché ne voglio assolutamente prendere il più e riuscire ad andare in negozio. Però eh, intanto che ve ne parlo, voglio anche fare l'estrazione di un commentino. Perché il canale c'è solo grazie a voi, il canale cresce grazie a voi vedo crescere giorno, gi do giorno dopo giorno sempre grazie a voi e quindi è giusto che ringrazio voi <ride> quindi nel video ed oltre a chiacchierare a ruota libera voglio estrarre anche un commento di qualcuno per adesso non so assolutamente chi che si porta a casa come sempre un premietto mensile un regalino mensile certo non sono mai chissà che cosa però mi fa piacere qualcosina eh, regalarvelo per ringraziarvi cosa bisogna fare essere estratti niente di che essere iscritti al mio canale ed eh, lasciarmi un commento sotto i video ma non solo questo tutti i video perché io guardo le persone attive le persone più attive quelle che mi commentano sempre quelle eh, solite quelle che sono sempre lì ecco loro saranno quelle estratte e basta semplicemente questo essere iscritti e essere attivi anche solo e io in fondo al video dico sempre di commentare, di dirmi qualcosa dirmi se ti è piaciuto, dimmi cosa preferireste ecco anche solo questo è già un commento per dire ho visto il video e questo mi piace allora intanto iniziamo con le novità di Verocher che ho visto ultimamente e quelle che mi interessano di più intanto le nuove linee per i capelli per capelli lisci e ricci ora io mi sposto mi sposto qui per un motivo semplice, perché qui appariranno le clip dei vari prodotti. Eh, intanto io le guardo anche su computer. Allora, quelle per capelli lisci, con fruttani di agave e peptidi di riso. Abbiamo lo shampoo, shampoo in crema mm, senza silicone che aiuta a lisciare i capelli, 300 ml, 4,95 euro. E poi c'è il fluido lisciante. Che sinceramente questo mi interessa davvero molto, anche perché ho qualche problema di capelli. Perché non sto eh, in questo periodo a stirarli con eh, la piastra o tirarli col phon di qualcosa che aiuta a lisciarli, ma magari non li appesantisce. Mi piace e oltretutto, ho visto che, oltre a lisciare i capelli, azione anticrespo per 46 ore e mi serve davvero tanto liscia la fibra capillare e oltretutto ha una protezione termo eh, è una termoprotezione fino a 230 gradi quindi ci piace in questo caso mm, vediamo 100 ml 9,95 euro ma ovviamente c'è anche la linea per i capelli ricci e hanno fatto quindi ehm, la vedete qui lo shampoo in crema i capelli ricci perché mantiene il movimento naturale dei ricci 300 ml 4,95 la crema districante questa mh, distica e protegge i ricci dall'umidità per 48 ore, ah ecco sì perché evita che i ricci diventano cose assurde 200 ml 4,95 e poi c'è la crema modellante per definire e disegnare i ricci perché è una persona davvero riccia e normalmente non ha mai ricci definiti, è vero 150 ml 9,95 novità interessanti anche perché sono senza siliconi quindi non rappresentano i capelli ci interessa. Ma ora veniamo a altra novità e questa ve la mostro perché mi incuriosisce davvero. Gli smalti per le unghie Go Green dicono essere smalti contenente solventi bioderivati che conserva la tenuta, la copertura e la brillantezza dello smalto classico. Se è vero, e questo sono cose di provarlo, ci piace tanto. Le confezioni sono da 5 ml 4,95 l'uno e ora vi mostro i colori perché ce ne sono 32 e mi sembra che siano davvero belli. Dice che la formula è vegan con ingredienti derivati dalla biomassa vegetale come barbabietola, canna, da zucchero e legno arricchito con olio di cocco e stato di bambù per unghie naturalmente laccate e bombate. Vediamo i colori. Abbiamo tutti nude e sono davvero belli, belli, davvero belli. Poi rosa e rossi, ci piace, i blu e i verdi e per finire i malva. Ma sapete che ci piace davvero tanto? Cioè, se è vero, togliamo l'odore di, di smalto ed eh, è quello classico dello smalto per unghie che ha un odore sempre forte e, e oltretutto ha una formula anche interessante. Bisogna vedere se ha durato davvero come gli altri, la brillantezza. Poi si rimuove sempre col solvente, però mm, sì, penso di sì. È da studiare bene, ma devo andare a vedere i negozio assolutamente perché sono curiosa. Potrebbe essere davvero una cosa interessante, ma andiamo avanti con un'altra cosa interessante perché abbiamo il, doccia, il gel doccia nella forma... Ehm, questa qui che dice di essere quella eh, eco. Allora leggo che faccio prima. Base detergente d'origine naturale, formula facilmente biodegradabile, formula testata sotto controllo dermatologico, flacconi riciclabili realizzati con 100% di plastica riciclata e sono quelli eco concentrati, quindi il 100 ml vale come un 400 ml per 40 docce. Vi ho già parlato di uno di questi prodotti perché l'ho provato e allora credo che siano comodissimi da portarsi dietro perché invece il barattolone da 400 c'è questo da 100 è sicuramente più comodo oltretutto in questo caso fanno una eh, non è promozione è un, una promozione sì ogni due prodotti acquistati due alberi piantati e l'obiettivo di 100 milioni di alberi piantati entro il 2020 e oltretutto l'avevano fatto anche l'anno scorso e avevano davvero piantato degli alberi ed è dimostrato di averlo fatto quindi è una cosa che mi piace allora parlando di questo prodotto è comodissimo penso da portarsi in giro manca solamente per avere varie profumazioni nelle mobile del bagno senza avere bartoloni questi sono più piccolini se ne possono mettere anche di più oltretutto Unica cosa che avevo notato io è che dato che ha un tappo a valvola che premete una volta e esce la giusta quantità di prodotto per una doccia per quanto riguarda il mio tipo di acqua era troppo prodotto, quindi non riuscivo a gestirlo bene perché ho l'acqua dolce e poi anche l'addolcitore, quindi basta davvero poco prodotto, in questo caso il concentrato, ne usciva troppo, dovevo andarlo a, a misurare io, unica cosa che ho riscontrato, se no stavo lì col sapone per chissà quanto tempo, unica cosa che ho riscontrato, per il resto tutto quanto mi piace tutta l'idea che c'è dietro allora la confezione è un 100 ml come ho detto il prezzo è di 3,95 e sono uscite le nuove profumazioni quella mango vaniglia poi abbiamo fiore di lotto lampone melagrano mm. tutti erano quelli grossi fra quelli classici li hanno fatti eco anche per l'estate così uno se li porta in viaggio in borsa in palestra fiori di chiare Oliva, lavandina e basta. <ride> e adesso andiamo avanti con l'ultima novità che mi interessa anche questa, le ingrandisco, le nuove maschere viso. Sapete che sono un amante delle maschere viso? In questo caso eh, abbiamo, hanno creato delle nuove maschere e le guardiamo assieme. Ui. Le confezioni sono da 30 ml, quindi sono quelle piccoline classiche che vanno bene anche da portarsi per un weekend o per una vacanza. 5,95 l'una. C'è quella alla calendula, che è rigenerante, maschera, balsamo, rigenerante, nutre e rigenera la pelle, ad esempio è ottima per dopo l'esposizione al sole. Oppure quella che allenisce, maschera mousse con camomilla bio, il fatto che sia in mousse mi piace, sono curiosa di provarla anche solo per quello. Poi, gommage granita luminosità grazie al stato di Antemis Bio per ravvivare la luminosità della pelle. Texture granita e sfoglia la pelle con delicatezza. Curiosa di provare anche questo. E poi quella purificante, una maschera gel purificante alla menta piperita bio, elimina le impurità e purifica istantaneamente la pelle. Allora, menta piperita bio. La menta piperita effettivamente ha le proprietà eh, purificanti, Io mi ricordo la classica, mitica, famosissima eh, mascherita piperita di Lush e davvero funzionava. Quindi sono curiosa di provare anche questa. Direi che sono davvero curiosa di provarle tutte. Queste erano tutte le novità per il momento. E adesso procediamo all'estrazione. E nel mese ho visto che ci sono tre persone che commentano sempre, però di queste ho deciso di sceglierne solo una, le altre due continuate a commentare sempre essere attivi perché verrà sicuramente il vostro turno a breve. Allora, la persona che ho scelto è iscritta al mio canale da tantissimo tempo e è giusto, e dato che commento tutti i video è giusto che questa volta il premietto, il premietto regalino, ce l'abbia Harmony Jazz Studio. Comunque scrivo anche qui. Ed eh, complimenti, grazie per supportarmi. Scrivimi eh, o sulla mail o nell'info box, comunque sia. Ci sono tutti i miei contatti sulle pagine Instagram, Facebook. Nei primi passati ci sono ragazze che mi hanno contattato su Facebook, altre su Direct Instagram. Io rispondo a tutti, quindi mi trovi tranquillamente. Instagram, Facebook, eh, nella eh, mail, nell info box. Contattami per eh, mandarmi il tuo indirizzo